Oggi facciamo i nuggets non li facciamo fritti, li facciamo in un modo diverso con che cosa? Farina, 00. Poi qua, l'avanzo della roba moscia Cioè, delle cose mosce può entrare nella credenza? Io sì, queste qua sono immangiabili, mosce. Fette biscottate, gallette di riso, poi uova Poi abbiamo una salsetta Dico possiamo fare maionese, mettere questa roba pesante, grassa, no Facciamo la salsetta con che cosa? Yogurt greco Però lo voglio grasso, no lo zero grassi Pomodoro verde origano e se, se non abbiamo i bambini, un po' di tabasco Iniziamo? Siamo pronti? Siamo caldi? Vai, partiamo subito col pollo, eccolo qua Quindi, tagliere, mi raccomando, un tagliere soltanto per pollo, eh striscioline abbastanza lunghe, sottili così, non abbiamo problemi con la cottura, le cuociamo bene e lunghe perché così poi inzuppiamo Adesso, la panora metto le gallette di riso ma quando sono non so più fresche ma quanto sono cattive mamma mia che roba le fette biscottate mosce sentite non scocchiano più ma quanto sono cattive cattivissime eh? quando sono dopo qualche giorno dopo la busta aperta qualcuno l'ha chiusa per adesso comincia a frullare io ci metto adesso in questo momento l'olio all'interno sempre buono stavolta ci abbiamo somma riva facciamo come fa l'industria avete fatto caso che quelle cose che da pronto da cuocere sono sempre un po' unte? loro mettono dell'olio, ma no l'olio è buono noi ce lo mettiamo buono a casa ci siamo, vai! adesso <ride> incominciamo allora, prendiamo contenitori che dobbiamo fare la panura dobbiamo panarli, anzi, scusate quindi, mettiamo le uova qui dentro le sbattiamo ecco qui perfetto poi panatura qui vedete? bell'untino, giusto e adesso andiamo guardate una zac, zac uovo, zac, zac panatura e qua Così, belli! Schiacciate! Ah! Devi bene, bene, bene, bene, bene, bene! Ah! Guarda che bello, si è pure allargato! Ecco qua, e così procediamo Oh! Guardate che ditoni mi sono venuti! L'ultimo pezzetto, metto qui Non mettiamo altro grasso aggiunto, già l'abbiamo messo dentro la manatura, eccolo qua! Il forno, fortissimo, a 2,30 eccolo qua, caldo caldo caldo caldo vado dentro e datemi un minuto, fatemi lavare le mani per piacere e questi teniamo 20 minuti ma controlliamo a 2.30 adesso pensiamo alla salsa quindi la salsa non possiamo fare al ketchup, al maionese che roba è? facciamo una cosa buona gustosa, giusta, perché non abbiamo fritto il pollo e quindi facciamo anche la salsa giusta adesso coltellino a sega, sempre, quando si taglia il pomodoro tagliamo a fette così taglia dadini metto qui dentro così abbiamo anche un po' di freschezza, no? quindi, yogurt greco non sgrassato intero, mi raccomando origano lo sappiamo qual è la regola si compra i mazzi e poi si fanno così fiorellini, non quella roba macinata, eh? brutta, poi, olio buono se non lo mangiano i bambini potete mettere anche un po' di tabasco ta ta, bello buono poi, un goccino proprio, così guardate quanto, eh aceto bianco, basta poco poco poco così e poi, il sale, che non abbiamo messo nella panatura lo mettiamo qui nella salsa assaggiamo un po', vediamo un po' se va bene buono Buono a Buon da morire buono? aspettiamo il pollo giriamoli guardate qua, che meraviglia, belli, croccanti dobbiamo dare l'effetto croccante si dà soltanto con la temperatura alta a 180 non andiamo da nessuna parte, capito? quindi 2,30, sparate, forte, boom, boom boom boom boom boom da questo momento, che l'abbiamo girati 5 minuti di orologio, eh, ok? è pronto? È pronto? Guardate come fa, guardate come fa bello, frigge, frigge un pochettino, no? bello! Adesso non fate caso al bordello perché tanto siete abituati, a casa Mariola è sempre così allora metto la salsetta qua dentro bello, così bella spolveratina Tantin. bella sta canzone, eh? Che robetta! poi pezzetti, ah! così, belli Perfetto! Poi, vediamo un po' la cottura, vi faccio vedere Guardate qua, eh. ah Belli Succosi, vedi dentro, sono succosi, belli E adesso, questo è per l'ospite Mamma mia, bollente forte, eh Ci sono delle amichette che mi hanno mandato i video, che mi prendono in giro quando assaggio le cose È vero? Che fanno ahhh, oh, mi brucio! È scotta, è appena fatto, è normale Hai capito? Lo sai con chi parlo, eh? Adesso, guarda qua, fuma, fuma, la reazione caldo e freddo fuma, guardate Ce la farò, aspettate un secondo, per piacere, un secondo, un attimo, un Mmm mm, buono Buono Sta benissimo Il sta benissimo, pollo cotto alla perfezione, veramente soddisfatto Quindi, totali 20 minuti Mmm Da un un piatto sano fatto in casa e sappiamo dove ci mettiamo ok buono mm. che bontà